Sottotitoli in italiano. Então, FALA ELE AIERCRAFT SEED! Hoje voltando com Outlast, vamos para a segunda parte. <risos> então, sem perder muito tempo, vamos só continuar. Fala, meu Deus do céu, a câmera caiu. Nossa, não lembrava que era assim, não, velho. É muito. Ah! Passei muito tempo sem jogar, fica estranho a movimentação da câmera. Ok. dal manicomio macchina, c'è dei commenti della sicurezza per sbloccare le parti principali. Tá bom. Ah tá, il primo, ma è verità. Ehi, t'è da una bugata no áudio eh? Alo! Battery, battery. Ok Caiu o rádio? Pega o rádio Caraca, que barulho foi esse? Foi abduzido De Nada Opa, tudo bem? Eita, tá dando uma lagada. Ah, mano, tá lagando, tá lagando o jogo. Não sei porquê. Dá lá comenta. Não é aqui. É aqui. Murkath Corp. O feat de Lestat United da América. Autorizzazione al sequestro. Numero di protocollo 294758104. Riguardante il sequestro di Centro Psichiatrico Mount Massive, Clinica Psichiatrica Murkov, Deserto di Mount Massive, strada 112. Secondo le deposizioni giurate presentate, secondo le deposizioni giurate presentate al Consiglio d'amministrazione della Murkov Hardline Securities, MHS sia, mo, sia, motivi, sia motivo di credere quanto segue. Se è verificata una catastrofica falla nella sicurezza della clinica psichiatrica con un imminente pericolo di contaminazione ambientale. Le deposizioni e le testimonianze raccolte sono giudicate attendibili e costituiscono una prova sufficiente e richiede a richiedere l'intervento urgente della parte dell'MHS affinché l'area venga posta sotto sequestro. Con la, presente, con la presente si richiede di garantire all'MHS l'accesso completo a tutte le strutture e di sottomettersi all'autorità dei suoi agenti accettando il documento. Accettando il documento. Voi e i vostri parenti invitano a rinunciare a qualsiasi azione contro il Corp e le sue sussidiarie susidia riguardo al comportamento dell'MHS o le circostanze che ne hanno richiesto l'impiego a prescindere dalla responsabilità. Allo! Eita, travou o mouse. Ah não! Ah! Ah! Tá, tem um PC travando aqui. Deixa eu ir pra cá, aqui eu já tô ligado. Deixa eu fechar, sempre vamos fechar. Deixa eu ver se não tem battery ou document por aqui. Olha. pedra pedra pedra OK Bora fecha OK nada Aqui tem documento Data. clinica psichiatrica Murkov, progetto War Mount Massive CEO, numero di protocollo 136, iniziali del paziente CL, CLV Walker, data del consulto 28-5-2013, data di inizio dei consulti 28-1-2011, età del paziente 32, sesso maschile, Redattore del referto Dottor Rudolf Wernick, annotazioni del Dr. Dottor Walsh Wash. Stato della terapia Il motore morfogenico si è attestato a circa 2.000 parti per milione Si consiglia di superare la fase 3 di somministrazione degli ormoni di di Diagnosi. La spirometria ha rilevato accumuli bronchiali di leggera media entità. Le scansioni della risonanza magnetica sono coerenti con i sogni riferiti dal paziente. Note sul colloquio. In seguito alle recenti mutilazioni autoinflitte, si è reso indispensabile tenere legato Walker durante il colloquio. A causa della sua grossa stanza, è stato necessario modificare i sistemi di costrizione. L'estesa eruzione cutanea è co coerente con la, con la fallita attività cellulare del motore morfogenico. Afferma che la lacerazione cutanea sulla fronte gli permette di vedere veramente. Da ragazzo sembra aver avuto un'esperienza con gli occhi parientali dei rettili Tuatara. Ha espresso uno stato d'ansia nei confronti della sua carne, soprattutto intorno alle labbra e al naso. Sarà necessario ordinare agli assistenti di tenerlo sotto controllo per evitare ulteriori automutilazioni. I traumi mentali subiti mentre prestava servizio in Afghanistan ritardano il processo ME. La sua fissazione prevalente, amplificata dalla terapia, è costituita da un'esagerazione maniacale dei protocolli di sicurezza militari. Si consiglia di proseguire con i metodi di contenimento fisici e farmacologici farmacologite ok Opa, e aí, brother? Eu sei que você não vai pular em mim agora Só depois, então valeu, falou-se Ah, Samusk, oddessa Samusk. Una folla di uomini devastati che guardano la nebbia sullo schermo della tv. Sembrerebbero dei pazienti, sono sopravvissuti, ma ormai sono involucri senza cervello. Ci ha iscessito di agitare la camera, ok? Foi mal. Vocês viram uma parte aí da Gameplay com a câmera aí em outro ângulo Deixa eu abaixar aqui Vamos dar de fechar essa porta. Só... só vou tentar porque sim Não tem nada lá Aqui aqui não parece que tem nada Mano, tá muito alto, velho Caraca, o ventão, moleque Vendaval Não posso a mínima ideia de como eu vou traduzir Vendor pro italiano, mas ok. Aracolto a chave elétrica de comando e de la Não é isso que eu queria fazer. Agora eu tenho que ficar ligado. Aquele bicho vai pular em cima de mim.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 Ah, tem que ser mais rápido. Tamanho matou de novo esse cara. Muito bom! Um cara cai do nada! Eu achei que ia ter alguma coisa Por que, por que nós temos que pagar por isso? Por que nós temos que morrer? O Walker vai nos matar apenas por ser morto Nós somos pessoas nós não escolhemos isso! Ok, isso era uma coisa que a gente não tinha visto na minha série original. Porque eu fui direto pra sala de segurança. Oh! Uh, não Oh, tem document aqui. Olha o que eu tinha deixado na minha série. Olha o que eu tinha deixado aqui. Eu vou deixar também, pra... Não vou? Não sei se eu vou pegar. Vou pegar. Vou entrar aqui? Tô zoando. É que eu quero vir primeiro daqui. Opa, e aí? Oi, Jorge! tem nada. Sono già a pezzi, me sto tolhendo mi sto togliendo mi sto togliendo i frammenti di vetro dalla testa e ho un paio di costole fratturate. Un gigante deforme quasi mi ammazzava. Un gigante quasi mi ammazzava. Sembrava uno che ha cercato di fare un un una grattugiata, grattugia. Sembrava uno che, che ha cercato di fare un a una grattugia. Mi ha lanciato contro un muro e sono svenuto. Mi sveglio e c'è un vecchio pallido con la faccia da... ...con la faccia da pedofilo ubriacone. Ha addosso un vestito da prete che si è fatto da solo, che si è fatto da solo e mi chiama apostolo. Non gliel'ho gliel certo chiesto io. Ci sono parole scarabocchiate col sangue dappertutto. Inizio ad avere il brutto presentimento che siano state scritte dal Pretti per me Right Alo! Ecco da Ellen Granet a. Ah, group ah, group 8416 6 Oggetto esame del progetto Wallrider Egregi signori, in attesa del rapporto completo non è necessaria alcuna azione immediata da parte della Mercov Corp. I potenziali profitti del progetto Wallrider rimangono altissimi. Le informazioni sui quattro decessi sono talmente ambigue da rendere qualsiasi vertenza impossibile se le prove vengono gestite correttamente. Il progetto Warrider rimane un'iniziativa pericolosa e quasi sicuramente si verificheranno ulteriori decessi. Nonostante questo, come negli altri casi, l'interesse delle famiglie e del governo nei riguardi dei pazienti è talmente scarso da rendere improbabile qualsiasi azione legale. Con l'intensificarsi della terapia con motore morfogenico e l'approssimarsi della produzione di modelli funzionanti, gli atti di violenza fra i pazienti sono aumentati. Comunque, i metodi di contenimento farmacologici si sono dimostrati sufficientemente efficaci per assicurare il controllo e il flusso di profitti. Distinti saluti, Ellen Granite, ufficio Uficio Stime Legali Markov. Ok. Bora pra sala de segurança. Pip! Fecha. Tranca. Oi! Turba.